Lady Gaga riprende il tour, a Milano arriva il 18 gennaio 2018. Live Nation comunica che i concerti europei del Joanne World Tour di Lady Gaga saranno riprogrammati nei primi mesi del 2018. Il tour ripartirà a novembre e dicembre in Nord America per poi trasferirsi in Europa. Domenica 14 gennaio 2018 la tournée ricomincerà infatti da Barcellona, per poi fare tappa in tutte le città precedentemente annunciate e concludersi a Berlino il 23 febbraio. Di seguito il calendario con tutte le date riprogrammate del tour. Non ci sono tante voci in grado di stupire come quella di lei di Gaga. Ha dichiarato il New York Times, aggiungendo che il tour vede la pop star nella sua forma migliore. Barietti elogia invece la resa vocale e l'energia delle performance, mentre la Times afferma che i fan avranno modo di vedere la loro beliamina ritornare sul palco in un tour già molto acclamato dalla critica e dal pubblico per la sua messa in scena spettacolare. Per quanto riguarda il concerto di Milano al Mediolanum Forum i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per la nuova data. Le eventuali richieste di rimborso possono essere effettuate in tutti i punti vendita dove è avvenuto lacquisto. Per richiedere eventuali rimborsi sugli acquisti online contattare il servizio clienti all'indirizzo http Barra barra barra help Tutte le richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre il 10 novembre 2017. Il tour di Lady Gaga, Johnny World Tour, è prodotto da Live Nation Global Touring. Johnny World Tour League Europea 2018. Nuova data: Città: Venue, Data originaria: 14 gennaio Barcellona, es Palau Sant Jordi 22 settembre 2017. 16 gennaio Barcellona, es Palau Sant Jordi 21 settembre 2017. 18 gennaio Milan. It Mediolanum Forum 26 settembre 2017. 20 gennaio Amsterdam, Nezigo Dome 03 ottobre 2017. 22 gennaio Antwerp, Besport Palais 01 ottobre 2017. 24 gennaio Hamburg, De Barclay Card Arena 29 settembre, 2017. 31 gennaio Birmingham, UC Arena Birmingham 15 ottobre, 2017. 1 febbraio Birmingham, UC Genting Arena 12 ottobre, 2017. 4 febbraio London, UCO2 Arena 09 Ottobre 2017. 6 febbraio Manchester, uco Manchester Arena 17 Ottobre 2017. 8 febbraio London, UCO2 Arena 11 Ottobre 2017. 11 febbraio Zurich, CH Allen Stadion 24 settembre, 2017. 13 febbraio Colm, De e Serena 28 ottobre, 2017. 15 febbraio Stockholm, SW Ericsson Globe 23 ottobre 2017. 17 febbraio Copenaghen, di K Royal Arena 21 ottobre 2017. 20 febbraio Paris, FR Accor Hotels Arena 06 ottobre, 2017. 21 febbraio Paris, FR Accor Hotels Arena 07 ottobre, 2017. 23 febbraio Berlin, The Mercedes-Benz Arena 26 ottobre, 2017.